E mi chiama e dice: ah, ho venuto giù il ponte, sono venuto giù il ponte. ma è venuto giù il ponte, ci fa zitto. Mi dice, ma quale? Ma il ponte dell'autostrada è quello di Brooklyn. Quando ti manca la casa, ti manca la... dove sei nato, dove, dove c'era tuo papà, le anime delle persone, non le cose fisiche. Prima là avevi sicurezza comunque che avevi questo spazio con tutte le tue cose lì. Boh. Ora la questione è dove? Forse perché abbiamo vissuto anche bene la nostra adolescenza, la nostra infanzia. Ci continua a fare male, ci continuerà sempre a mancare.